nuovo video, oggi mi trovo di nuovo nella mia cameretta perché ho deciso di fare il video su Parigi, avevo chiesto a qualcuno se gli andava che raccontasse un attimo cosa ho visto a Parigi se mi è piaciuto o non mi è piaciuto perché appunto non ho fatto il vlog, come ho già detto in altri video nel video scorso tipo sul vlog di Roma e Firenze, non ho filmato a Parigi perché abbiamo trovato del tempo veramente terribile, i primi tre giorni siamo stati cinque giorni e tre giorni ha fatto veramente freddissimo uh, e ovviamente um, non avevamo i vestiti adatti, nel senso che Okay avevo guardato le temperature e mi sembravano decenti, nel senso 23 gradi, per me è già caldo, e invece erano tipo 23 gradi ma ne sentivi tipo 10, perché c'era tanto tanto vento, quindi diciamo che non sono riuscita a godervela piena perché avevo una giacchina molto molto leggera e il vento si, si faceva sentire tanto, uh, quindi diciamo che i primi giorni ero abbastanza incacchiata col mondo, quindi non ho filmato, anche perché filmavo e non si sentiva la mia voce, quindi ho detto che senso ha. Quindi ho deciso di fare questo video a parte e raccontare quello che ho fatto, uh, se mi è perché in realtà è stata la mia prima volta a Parigi non ho mai visto Parigi, sì, ho vissuto in Europa tipo anni <ride> e non ho mai visto Parigi mm, quindi diciamo che, eh, però se volete andare a vedere le foto magari in questo video vedrò se mettervi qualche foto mentre vi sto parlando delle cose però se volete andare a vedere tutte le cose perché ho pubblicato tante foto durante questi viaggi che ho fatto perché per adesso abbiamo fatto Parigi, Roma e Firenze uh, potete seguirmi su Instagram, il mio Instagram è lì sotto nel box informazioni uh, e quindi vi dirò un po' com'è andata, allora siamo stati 5 giorni quando abbiamo programmato questo viaggio, perché appunto è un viaggio che io sto facendo con lui, perché io ho finito la mia magistrale, lui ha finito la sua triennale, quindi diciamo che questo è stato il nostro viaggio di fine studi. Eh, siccome io dopo la laurea non ho fatto un viaggio come solitamente quasi tutti fanno, a lui non credo, eh, dopo la laurea io non ho fatto un viaggio perché subito dopo la mia laurea mi sono trasferita in Canada per la mia magistrale, quindi non ho avuto tanto tempo, anzi, eh, quindi diciamo che adesso abbiamo organizzato questo viaggio un po' più grande, un po' più lungo e per visitare più cose, diciamo, eh, per il semplice fatto che... <ride> Una volta che troveremo lavoro, non avremo tante vacanze, non potrò tornare in Italia così tanto tempo, quindi sicuramente non potremo viaggiare così tanto nei prossimi anni. Eh, quindi approfitto adesso, ho approfittato adesso in questi mesi che sono stata in Italia, che lui è finito, quindi ci dovevamo trasferire, quindi eh, tutte e due potevamo viaggiare, quindi abbiamo deciso di far sta roba bene. Quindi io ho deciso di per Parigi perché, appunto, a novembre io compio 26 anni, e a Parigi solitamente per le persone che hanno meno di 26 anni, tutti i musei e tante cose sono sono gratuite, tipo il Louvre, il Musée d'Orsay, eh, anche la Tour Eiffel se non mi sbaglio, fino a una certa è gratuito per chi eh, è europeo o risiede in Europa, quindi se siete un residente eh, di un paese europeo, ma non siete comunque effettivamente europei, eh, è comunque anche per voi vale. Um, quindi diciamo che questa cosa è stata molto molto Positiva per il fatto che comunque il Louvre ha un suo costo, il Museo d'Orsay ha un suo costo, una Tour Eiffel ha un suo costo, un'altra cosa ha suo costo, tipo anche Versailles e queste robe qua uh, costano per tutti tranne appunto per gli europei al di sotto di 25 anni, al di sotto di 26 anni. Quindi se volete approfittare di sta cosa, ma poi magari voi siete tipo iper giovani, avete tutto il tempo del mondo, invece ho dovuto approfittare di sta cosa perché a novembre compie 26 anni. Uh, quindi ho deciso comunque di andare a vedere Parigi, perché vabbè, non ho visto Parigi, ci tenevo, più che altro ci tenevo per i musei, ci tenevo per il Louvre e il Museo d'Orsay più che altro per questo uh, diciamo che in linea generale Parigi mi è piaciuta tanto, uh, è una bella città piena d'arte, piena di tante belle cose però uh, diciamo che non è la più bella città del mondo che io abbia visitato a mio parere, uh, credo che sia un po' sopravvalutata come città perché tanti dicono che la, um, Parigi sia la città più bella del mondo non sono d'accordo su questa cosa, mi sono, piaciuti, mi sono piaciuti tanto i musei, mi sono piaciute tante le cose tipo l'arco di trionfo, la Tour Eiffel no più di tanto onestamente perché la Tour Eiffel anche dalle foto non è che mi facesse impazzire. Il eh. e... giorno infatti siamo arrivati, eh, siamo andati all'hotel, abbiamo fatto il check-in, siamo andati alla Tour Eiffel perché eravamo abbastanza vicini. E siamo saliti con le scale fino al secondo piano, perché puoi fare fino al secondo piano le scale. Il secondo piano significa tipo una cosa, tipo 300 scalini. Allora, io soffro tanto di vertigini, quindi non mi piace tanto salire sulle cose alte, che sia in ascensore, che sia sulle scale, che sia qualsiasi cosa, non mi piace l'altezza. E sulla Tour Eiffel ho avuto un attacco di panico per il fatto che stavamo salendo, io vedevo giù e poi la Tour Eiffel appunto è fatta di, di cose di ferro, di cose che secondo me a un certo punto si mette male in piedi i caschi cioè a mio parere uh, non credo che sia una cosa così sicura poi c'è gente che vabbè, va tipo anche con l'ascensore fino in cima e ok. Uh, non lo metto in dubbio che la vista sia spettacolare che sia tutto bellissimo però a me l'altezza non piace cioè non mi piace, non mi piace, non mi piace infatti l'anno scorso quando siamo andati a Toronto siamo saliti sulla CN Tower se uh, la conoscete è una torre grandissima è altissima siamo saliti di sopra con l'ascensore e io stavo già morendo male, eh, nonostante ci fossero vetri ovunque, tutto coperto, non rischiavi la morte. A una certa c'era un pezzo di vetro eh, sul pavimento che vedevi tutto giù, oddio, mi, mi, mi, mi è caduto il mondo addosso, stavo morendo, c'era addirittura un cartello che diceva eh, questo vetro può, può tenere il peso di una balena, non mi interessa, non c'erano i bambini che ci saltavano a fare le foto, io vi giuro panico, no? Cioè, no, no, no, no, no, no. No. no Poi siamo andati alla Shakespeare and Company Che è una, una libreria Tipo una volta era una libreria Dell'usato, era una libreria dove andavano Tipo famosi autori tipo James Joyce Oppure um, Hemingway O Fitzgerald se non mi sbaglio Se non spero di non dire tipo boiata in questo momento eh, però dopo questa eh, questa oh, quella originale è stata chiusa e poi ne hanno aperta uno proprio vicino accanto in memoria di, di questa biblioteca originale dove appunto vendono libri dell'usato eh, vendono anche libri nuovi e hanno delle è una veramente bellissima perché tipo anche quando sale il secondo piano c'è una piccola biblioteca di, di libri che in realtà non puoi comprare puoi leggere là sul sul momento eh, e c'era tipo anche un gattino che dormiva con tipo il cartellone che c'è scri scritto tipo non disturbati, mi ho letto tutta la notte ed era bellissimo, poi c'era anche una, una macchina da scrivere, eh, insomma eh, c'erano questi piccoli angoletti molto molto belli il primo giorno che siamo andati tipo, non c'era quasi nessuno perché era fargli, eh, quindi mi sono trovata molto meglio a girarla, invece la seconda volta che siamo andati perché siamo ritornati in quella zona c'era tanta gente e non c'è viviare perché era un, è un posto abbastanza piccolo, però se andate a Parigi andate assolutamente a visitarla, infatti mi sono preso un libro, eh, come ricordo mi hanno messo anche tipo la stampa con Shakespeare and Company, tipo il, il timbro, e, insomma hanno anche delle, delle edizioni stupende, hanno dei libri bellissimi, non hanno tanti libri usati a mio parere, eh, però anche dei libri nuovi hanno delle edizioni molto molto belle il secondo giorno siamo andati al Louvre perché giustamente io non vedevo l'ora di vedere il Louvre, che è una cosa che sogno da anni perché comunque al liceo mi è sempre piaciuta l'arte, mi è sempre piaciuta studiarla e quindi non vedevo l'ora di vedere tante cose ho visto anche la Mona Lisa, che me la immaginavo molto più piccola in realtà, era abbastanza grande, c'era una roba così, però più che altro c'era tanta protezione, c'era tanta gente insieme, accanto, quindi non sono riuscita più di tanto a farci una foto decente però al Louvre ho visto la mia cosa preferita ovvero eh, Amore psichedico di Canova, che è tipo, a me non piacciono tanto le statue, uh, non sono una persona da statue, mi piacciono di più i quadri, uh, però Amore uh, Psiche di Canova è una statua che mi piace tantissimo insieme alla Nike. E infatti ho visto la Nike, la Venere di Milo e la... quelle di Canova che sono quelle che apprezzo di più come statue e mi piacciono un po' di più. Uh, poi c'era tutta la sezione greca, tutta la sezione degli egizi, arte moderna, no, arte moderna, arte dei francesi, arte italiana, c'era tutto. Abbiamo girato il Louvre, ci abbiamo visto tipo 4 ore eh, E comunque abbiamo saltato tante cose Perché c'erano quelle cose che non mi interessavano um, Quindi dopo 4 ore, dopo tutta quella camminata Perché comunque tanto fuori faceva abbastanza schifo Ho detto vabbè, tanto, tanto vale stare nel museo uh, Siamo andati a vedere il museo d'Orsay Che è abbastanza vicino Dove lì ci sono solo io gli impressionisti E c'è un po' di Art Nouveau uh, e post impressionisti E mi è piaciuto molto molto di più del Louvre È un museo uno perché è più piccolo quindi riesci a girarlo più, con più calma eh, però ho visto tanti quadri che adoro e quindi ero, ero impazzita, ero abbastanza impazzita per questa cosa perché è veramente bellissimo, cioè quel museo è bellissimo quindi se vi piace tanto il periodo dell'impressionismo ehm, quello è il museo per voi dovete andare subito là e poi fare il Louvre però al Louvre comunque mi interessavano certe cose che, che erano esposte quindi sono andata anche a Louvre perché vabbè il Louvre non puoi non vederlo insomma eh, se sei a Parigi eh, poi abbiamo visto l'arco di trionfo non siamo andati sotto, non siamo andati sopra l'abbiamo visto dall'altro lato della strada perché c'era una, cioè una vista migliore insomma, eh, mi è piaciuto tanto è veramente bellissimo, solo che Trovo che attorno ci sia un casino, cioè, tipo, abbiamo visto anche il Champ-Lysée, che appunto è dove l'arco di trionfo, tu poi tu lo vedi. Eh, però c'è tanto di quel traffico su quelle vie, su quelle vie ci sono tutti i negozi dei ricconi. Insomma, non, non mi ha fatto impazzire Champelysée onestamente, non, non ho trovato chissà che. È eh, Bello sì, perché vedi l'arco in fondo, vabbè basta. <ride> Fine. Um... Poi abbiamo un po' girato a casa, poi siamo andati a vedere Notre Dame, tipo mi sto parlando un po' a casa, non dico primo giorno o secondo giorno, perché non mi ricordo neanche io. Eh, poi abbiamo visto Notre Dame, che appunto c'è vicino a Notre Dame c'è Shakespeare and Company, quindi siamo ritornate a Shakespeare and Company, anche Notre Dame è molto bella. Non siamo saliti in sopra perché siamo arrivati in un orario tardi, cioè era tardi diciamo, quindi. Ehm... Non, abbiamo visto, non siamo potuti salire di sopra però abbiamo visto la chiesa all'interno che è molto bella ma anche dall'esterno è molto molto bella um, poi siamo andati a Versailles l'ultimo giorno siamo andati a Versailles ma io ero già Stanchissima perché abbiamo camminato ore tutti i giorni Non ce la facevo più Non sentivo più i miei piedi da nessuna parte uh, Quindi abbiamo visto Versailles l'ultimo giorno e Non siamo andati dentro però Perché c'era una fila enorme Era una domenica Fila enorme io sono, no, mi rifiuto Onestamente no <ride> Però l'abbiamo visto dall'esterno Che me lo immaginavo un pochino più bello Però non è, non è male Solo che trovo che la zona dove è messo Non è proprio la più bella zona del mondo insomma uh, Ah poi mi sono dimenticata Siamo andati a Montmartre uh, Dove dove ovviamente avevo più aspettative eh, perché c'è il caffè di Amélie eh, Le, Le De Moulins, che, che per chi conosce il film Amélie che mi piace tanto quel film eh, c'è il caffè dove lei appunto lavoro eh, che non è niente di che, mi aspettavo qualcosa di più ma non è niente di che, poi abbiamo visto Muller Moulin da fuori, che è molto bella però eh, e poi il Sacro Cuore, che anche lì è sempre poi la Casa Rosa, che è tipo, per esempio se metti un ristorante, ma una Casa Rosa ho dovuto fotografarla, giustamente perché sì eh, insomma, tutta quel, quella zona mi era piaciuta, eh, ma non mi ha fatto impazzire, eppure io pensavo che quella sarebbe stata la zona che mi sarebbe piaciuta di più di Parigi eh, che in realtà no, non è vero, mi è piaciuta tanto più che altro la zona um, del, del museo, del Louvre perché c'è il Louvre, poi ci sono i giardini poi c'è il Museo d'Orsay, è bellissima quella zona, è stupenda eh, poi anche il Louvre, visto da, da, da fuori molto molto bello e poi appunto mi è piaciuto tanto l'Arco di Trionfo queste sono le cose che mi sono piaciute molto di più di Parigi però come ho già detto um... Non dico di essere rimasta delusa o qualcosa da Parigi eh, perché alla fine non si può rimanere delusi in una città, cioè o ti piace o non ti piace insomma eh, però diciamo che eh, l'unica cioè mi sono piaciute le cose che ho visitato assolutamente, non me ne pento assolutamente, però secondo me se fossimo restati tipo 4 giorni e non 5 sarebbe stato meglio eh, perché al quinto giorno eravamo veramente distrutti non volevamo più fare niente eh, perché ogni giorno uscivamo al mattino tornavamo la sera eh, l'unica cosa che a me non ho apprezzato di Parigi che adesso mi direte vabbè ma quello succede in tutte le città turistiche è che eh, in ogni zona turistica in generale neanche in una zona turistica anche nelle zone non turistiche approfittavano tanto tanto tanto dei turisti ci cioè alzavano i prezzi tanto dei ristoranti appena ti vedevano turista basta ciao eh, noi parlavamo anche francese quindi però vabbè ti vedono con la fotocamera in mano e ciao se sei turista oppure sentono l'accento che è diverso perché appunto non abbiamo l'accento dei francesi abbiamo l'accento del Quebec e quindi capiscono subito che sei turista uh, questa è una cosa che non ho apprezzato anche a Venezia succedono queste cose ma a Venezia succedono più che altro nelle zone tipo San Marco e Rialto quindi uh, invece se... Vai un po' in zone un po' più disperse Dove sai che non sono punti turistici Non è proprio così Invece a Parigi sembrava che ogni angolo di Parigi Fosse tipo immerso nel O mettiamo i prezzi per, per il turismo Questa cosa non l'ho apprezzata tanto Approfittano troppo dei turisti eh, E trovo che sia una città molto cara Non so se sia una città molto cara in generale Perché magari è una città cara in generale Quindi ok posso capirlo eh, Però boh, io come turista ho trovato che ho speso tro troppi soldi <ride> Ho speso troppi troppi soldi E siccome avevo altri viaggi da fare dopo Roma e Ferenc e adesso lunedì partiamo per la Grecia e ero tipo mm, ok io sono povera di già solo dopo Parigi quindi non ti dico non ho fatto shopping non ho comprato niente cioè tutti i soldi che sono stati sui cibi. quindi ragazzi questo è tutto, non voglio far durare questo video tipo un'eternità. Uh, fatemi sapere se avete visto Parigi fatemi sapere se vi è piaciuta, cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto, uh, fatemi sapere se volete visitarla oppure quali sono le città che in realtà vorreste visitare di più, per me Parigi era una delle città che volevo visitare tanto adesso l'ho vista, poi ciao, siamo a posto <ride> um, quindi fatemi sapere nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video e ciao